Va bene, va bene. Scusa per dire iniziamo. Almeno l'introduzione del corso sotto forma di chiacchierata. Io vedo bene, eh, qua siete voi che non vedete quindi il problema è vostro. No, per scherzando, dovrebbe arrivare il tecnico a dirci che non funziona. Ehm, e poi vediamo come, come gestire la cosa. Nel frattempo, non vi faccio perdere tempo. Se non vi ipnotizzate. Eh, lasciamo così così quando arriva vedete come funziona inizio a raccontarvi che se non abbiamo sbagliato aula questa è la prima lezione di un corso che si chiama tecniche di programmazione sì? okay. ehm, e uso la prima mezz'ora oggi di lì per raccontarvi un po' come funziona il corso come funzionano queste cose Uh, come organizziamo, quali sono i contenuti l'esame, le solite cose le introduttive um, non, uh, non, uh, non è necessario non vedete nulla quindi vi evitate di quello che dico io ma uh, le informazioni che vi sto raccontando sono su delle slide che sono a disposizione sul sito del corso quindi non è necessario che trascriviate tutto ma magari solo non principio generale che adottiamo è tutto ciò che è, tutto il materiale che usiamo in aula, che proiettiamo eccetera, è a disposizione sul sito di cui probabilmente conoscete già l'indirizzo, eh, l'avete già visto, che non è il portale della didattica, ma è un sito a parte, che quando si vede qualcosa vi faccio vedere l'indirizzo, non sconfettarlo. No? Ehm, quindi questo è un corso corposo, è un corso da 10 crediti, sì, nel secondo semestre dell'ultimo anno. Un semestre interessante perché avete in parallelo questo corso e il corso di Lioi, che è un altro corso diciamo così, abbastanza eh, diciamo così, denso di, di argomenti, eh, che vi fanno uscire temprati e diciamo così, arricchiti nelle vostre competenze informatiche alla fine del terzo anno. <ride> Le persone che terranno questo corso, oltre al sottoscritto che mi chiamo Fulvio Corno, come avrete avuto modo di leggere. Le persone che si alterneranno sono sedute lì, cercando di nascondersi, lui è Giovanni Squillero, e io e Giovanni principalmente ci alterneremo qua nelle lezioni in aula, mentre eh, lui è Marco Gaudesi, che è troppo stanco per alzarsi, no? e, e seguirà eh, diciamo, principalmente la parte di laboratorio, anche se poi vedrete che alcune volte andremo a noi in laboratorio e fare lezioni insomma, sulla base delle esigenze. Eh, quindi queste sono le tre persone che vi terranno compagnia per le prossime eh, 100 ore circa, no? 10 crediti, noi un po' di più perché facendo due squadre di laboratorio eh, abbiamo più ore con cui stare compagnia una con una parte di voi. Quindi questo è l'inquadramento generale. Di che cosa trattiamo in questo corso? Quali sono gli obiettivi principali? Beh, noi ci siamo dati, come si legge qui, eh, tre macro obiettivi da cui poi abbiamo progettato definito gli argomenti che andiamo a trattare. Questo è un corso che si tiene, come tutti i corsi del terzo anno, per la seconda volta. L'anno scorso è andato in onda per la prima volta, è stato un po' tentativo che poi tutto sommato è andato abbastanza a buon fine, no, abbiamo fatto anche un sondaggio tra i vostri eh, diciamo così, compagni dello scorso anno e tra quelli che sono stati promossi erano contenti. Ehm, le tre macro aree, macro tematiche no, di interesse sono problem solving, se vogliamo riassumerlo con uno, con uno slogan, cioè, lavorare sulla capacità di affrontare e risolvere dei problemi, problemi pratici, no? problemi anche di, di interesse, eh, diciamo così, gestionale, in senso lato, problemi che incontrerete nella vostra, eh, diciamo vita professionale, affrontarli, dicevo, con tecniche informatiche. Cioè, la nostra ambizione sarebbe che nel momento in cui, dopo domani lavorate in azienda e dovete, che ne so, definire i turni di utilizzo di una macchina operatrice o pianificare la manutenzione di o qualunque altra cosa andrete a fare, uno dei pensieri che vi venga in mente, magari non il primo, ma uno dei pensieri che vi venga in mente sia, facciamo un programma. Facciamo un programmino, lo facciamo fare per carità, se è, è troppo complesso, però affrontiamo il problema con i metodi dell'informatica, usando l'informatica come strumento attraverso il quale si possono affrontare e risolvere i problemi. Ovviamente questo richiede di saperli modellare i problemi, saperli descrivere, e avere a disposizione i dati su cui poi l'algoritmo risolutivo dovrà lavorare. Questo è lo scopo vero dell'informatica, il motivo per cui esiste. Um, questo però se voi andate indietro con la memoria a ciò che avete fatto di informatica il primo anno è un po' distante no? nel senso che mette, mettete di avere, mettiamo di avere che so, un problema o le bollature dei miei dipendenti che sono 100 persone negli ultimi 5 anni e voglio dare un premio di produttività a chi è stato più puntuale Tupidagine. ma provate a farlo male è una ricerca di massimo, di ottimizzazione di trovare quali sono le figure che massimizzano una certa funzione quindi un elenco di dati con quello che facevamo al primo anno non siamo in grado di gestire non siamo in grado di gestire leggere basi di dati di grandi dimensioni e quindi il passo che cercheremo di fare insieme in questo corso sarà quello di muoversi verso un software diciamo moderno che sia in grado di interagire, di, con cui siate in grado di lavorare in modo riuso di nuovo questo obiettivo moderno, cioè come siamo abituati a fare. Qualche cosa che sia in grado di leggere eh, so, dei dati da un database SQL, da un database relazionale. Avete fatto i corsi di base di dati, però quei dati lì, una volta che sono nella base dei dati, come li elaboro? Eh, vabbè, scrivo la query a mano e del risultato, ma per fare di più. Come si fa a agganciare un programma a un database e fare in modo che lo utilizzi? Come si fa a fare un programma che sia utilizzabile in modo decente, che abbia un'interfaccia utente gradevole, no? che non faccia, diciamo così, ribrezzo nell'utente, perché ricordate i programmini che facevamo al primo anno, tiravano nella loro bella finestra nera addosso, non davano nessun messaggio, si chiudeva di colpo. L'utente oggi, ma noi stessi, saremmo abituati, gradiremmo avere qualche cosa di di gradevole, di moderno come interfaccia tipografica. E così come programmi che magari svolgono dei compiti complessi, ma lo fanno in un tempo ragionevole. Quindi, se devo lavorare con dati di grandi dimensioni, grande quantità di dati, possibilmente fare in modo che la risposta mi arrivi dopo qualche secondo, minuto, non dopo due ore. Questo è un aspetto ovviamente che ha a che vedere con gli algoritmi e le strutture dati con cui elaboro questi dati. Quindi, i, le tre macro aree sono queste, quello dell'accesso ai dati, quello dell'interfaccia utente e quello dell'efficienza. Questo è ciò che distingue un programma che va avanti zampettando, zoppicando e non funzionando un granché, non soddisfacendo l'utente, rispetto a un programma che effettivamente fa il suo lavoro in modo leggero diciamo così, con il primo gradino. Questi sono i tre aspetti che affrontiamo in questo corso. E poi ci cercheremo, cercheremo di applicare queste cose, quindi queste tecniche di programmazione, come dice il titolo del corso, che impareremo, cercheremo di applicare a dei problemi che abbiano un senso. Se ricordate i temi d'esame esame del, del primo anno, erano dei problemi no, che lasciavano così abbastanza stupiti per l'assurdità del testo stesso ma a chi mai può servire una cosa di questo genere ecco l'ambizione che ci siamo dati, la speranza che ci diamo in questo corso è riuscire ad affrontare dei problemi tra virgolette reali metto un paio di virgolette perché i problemi reali, reali, reali sono più complicati no? eh, sono più rognosi di solito ma problemi simili a quelli reali su dei dati che siano reali o realistici e non sul fai letto di testo che contiene quei sei dati di prova inventati apposta per l'esercizio. Quindi, questo è un po' il terzo slogan. Il primo slogan è imparare a fare problem solving. Il secondo è lavorare con software di tipo reale, realistico. E il terzo è quello di lavorare su problemi di tipo reale o realistico. No, alla fine ciò che ci portiamo fuori è l'approccio mentale del tipo c'è un problema, imposto un software che si è impostato in modo moderno, decente, efficiente per risolvere il problema reale sui dati reali hm? eh, vabbè, questi macro obiettivi si declinano in una serie di argomenti che sono poi gli argomenti che andiamo a trattare nel corso quindi tutta la parte di problem solving che si poi si lega all'efficienza al requisito di efficienza che di ho citato prima significa andare a lavorare sulle strutture dati andare a lavorare sugli algoritmi, sulla ricorsione, sull'ottimizzazione, quindi andremo a fare, eh, diciamo così, parecchi approfondimenti sulla rappresentazione dei dati e sul modo efficiente di attraversare questi dati. Per citarne uno così al volo, una delle cose che impareremo a fare, ci accorgeremo che è facile, ma adesso non sapremo da che parte partire, è prendere, che ne so, la mappa della degli autobus di Torino e trovare un percorso tra due fermate, compresi i cambi no? è una cosa che adesso non sappiamo fare però impareremo a rappresentare queste informazioni sotto forma di grafo sotto forma di, di connessioni impareremo gli algoritmi che ci servono diciamo, per attraversare questo tipo di strutture dati senza perderti diciamo. mm? eh, questa è la parte diciamo così Potrebbe essere più teorica del corso, strutture dati ed algoritmi. La seconda parte sono librerie. In questo corso eh, useremo il linguaggio Java e l'ambiente Java per lavorare. E quindi questo corso in qualche modo si concatena fortemente col corso che avete appena concluso, spero che l'abbiate appena concluso, e spero che l'avete concluso bene, il corso di programmazione oggetto. Partiamo da lì e andiamo avanti e alcune cose le riprendiamo, le riprenderemo un pochino più da vicino, le cose più legate alle strutture dati, in particolare le collection no? che avete visto, perché ci interessa approfondire di più di quanto non abbiate fatto nel corso precedente. Però tutto ciò che avete sapevate benissimo all'esame di Lamberti non dimenticatelo perché da oggi in avanti vi serve di nuovo e di più. Ok? Noi anzi cercherebbe di essere anche un pochino più pignoli, visto che pensiamo a software un pochino più complessi, anche sull'organizzazione del codice, l'organizzazione in termini di classi, di progettazione del software. No, rispetto al tema d'esame di programmazione oggetti, tanto per capirci che avevamo uno schema abbastanza definito, erano tutto uguali essenzialmente, ehm, dal punto di vista dell'organizzazione delle classi qui dovremo la lavorare con delle cose un pochino più complesse. Quindi impareremo anche quelli che poi chiameremo pattern di programmazione, cioè come organizzare certe cose, come trovare delle soluzioni comuni a dei problemi di organizzazione del codice. Ma ci arriviamo ovviamente, non è che posso raccontare tutto adesso. Um, oltre a questo, diciamo così, skill maggiori di programmazione, andremo ad approfondire... Tre librerie essenzialmente. La prima è per creare interfacce grafiche, è l'argomento di cui vorrei cominciare a parlare oggi se il videoproiettore prima o poi comincia a fare il suo lavoro. La seconda è per l'accesso alle basi dati, quindi fare in modo da un programma Java di poter leggere dei dati, fare una query in un database relazionale su cui magari ci sono eh, 10 milioni di record e fare ciò che ti interessa e manipolarlo all'interno del programma. Oggi nessun programma sensato può fare a meno di una base dati a partire dal giochino per il cellulare, cioè alla fine i dati li devono memorizzare da qualche parte, devo poterli eh, interrogare, modificare, ricercare e così via. Quindi questo è diciamo, il gradino minimo per poter fare un programma di utilità che lavori su dei dati reali che sono accessibili comunque indipendentemente dentro un database relazione. La terza è una libreria che impareremo a utilizzare per gestire una struttura dati particolare, i grafi, che impareremo più in là nel corso. Eh, questo lo distingue, soprattutto questo ultimo punto, distingue fortemente questo corso rispetto a quello che gli potrebbe assomigliare vagamente in termini di obiettivi, che è un corso che è fatto per informatici, elettronici, eccetera, che si chiama Algoritmi programmazione. Eh? Anche qui facciamo programmazione, anche qui facciamo algoritmi, ma la nostra impostazione sarà quella di cercare di capire l'algoritmo e, ove possibile, utilizzare una soluzione già pronta per implementare quell'algoritmo. Una libreria che abbia già dentro l'algoritmo per trovare il percorso minimo in un grafo. A differenza del corso per informatici che invece ti insegna proprio a fartelo con l'algoritmo lì, a ottimizzarlo, a debuggarlo, eccetera. Quindi qui cerchiamo di metterci a un gradino superiore. Questo è il vero motivo per cui questo corso è nell'ultimo semestre, viene dopo il corso di programmazione oggetti, perché solamente i linguaggi più evoluti come Java ti permettono il livello di astrazione per cui puoi effettivamente avere una libreria che ti risolve i problemi e tu essere un utente di questa libreria, chiamare i metodi, usare le sue classi, senza necessariamente conoscere il dettaglio di come sono implementate. In C questo non sarebbe possibile. Quindi il motivo per cui lo facciamo in Java lo facciamo dopo programmazione. Tutto questo software, questi approcci, queste librerie che utilizziamo, sono tutte, e anche i tool che utilizzeremo con ambienti di sviluppo, a partire dai clips con delle aggiunte, sono tutti per scelta di tipo open source. Quindi non vi danno problemi ad installare il programma che c'è sono in laboratorio, eccetera, potete installarvi tutto tranquillamente sulle vostre macchine e, e tutto liberamente utilizzabile, come è, com è giusto che sia in un corso, ma come cerchiamo di dimostrarvi che è possibile anche lavorare a livello professionale senza dover dipendere no, necessariamente da software di tipo commerciale. Ehm, vabbè, e poi in realtà tutte queste cose cerchiamo di applicarle su dei problemi. Dicevo, realistici, beh, problemi veramente realistici riusciremo a affrontarli ovviamente verso la fine del corso perché più ti avvicini ai problemi reali, più questi sono complicati quindi più ti servono conoscenze tecniche per poterli affrontare. All'inizio cominceremo con qualche giochino no? che comunque sono cose reali, realistiche, qualche gioco di ricerca che sulle parole, sui numeri e cose di questo genere su cui poter, diciamo così, mettere alla prova le nostre capacità che stiamo costruendo sulle interfacce grafiche e sull'accesso ai dati e sugli algoritmi di ottimizzazione. Questa è un po' la panoramica, il riassunto se dovessi farlo in 5 minuti del corso. Um, okay. Se qualcuno di voi, magari per esperienze di tirocinio, per conoscenze, no, visto che voi del mondo gestionare, eh, Molti di voi hanno già dei contatti con aziende e cose di questo genere. Se qualcuno di voi trova o incontra dei problemi lavorativi che ha senso trattare dal punto di vista algoritmico, magari me li racconta, così prendiamo spunto da problemi reali, chiaramente edulcorandoli dalle informazioni riservate e cose di questo genere, ma prendiamo spunto per provare a affrontare insieme dal punto di vista algoritmico dei problemi che vi siete che incontrate voi, oppure conoscete, conoscete qualcuno che abbia incontrato. Oggi rimane astratta come definizione, ma man mano che entriamo negli argomenti, magari tenete questo, diciamo così, come, come appunto mentale, se trattiamo un argomento a cui voi riuscite a riallacciare un problema reale, ben venga, piuttosto che inventarci l'esercizio noi, facciamo un'esercitazione prendendo spunto da, da quello che arriva da voi, visto che noi, appunto, essendo informatici, tendiamo a conoscere di meno no, l'aspetto applicativo. Ok, questo per quanto riguarda i contenuti. Per quanto riguarda l'organizzazione del corso, l'orario l'avete visto, abbiamo tre slot di lezione, dall'ora e mezza, quindi sono quattro ore e mezza della settimana, tre ore consecutive al martedì e due ore sostitutive del pranzo al mercoledì, no? dalle 13 alle 14.30, e poi c'è il, il laboratorio che eh, occupa l'intera giornata del giovedì: due blocchi da tre ore ciascuno, uno mattino, l'altro pomeriggio, dividendovi in due squadre. Il laboratorio sarà il laboratorio dell'EP, che conoscete già probabilmente, e per ragioni di capienza, appunto, siamo divisi in due squadre. In laboratorio ci saranno sempre due persone che cercheranno di fare il lavoro della trottola, girare l'uno all'altro, cercare di affrontare e risolvere i problemi. La, il nostro tentativo, l'anno scorso siamo sempre riusciti, è di pubblicare i testi del laboratorio, con, sono sempre sul sito del corso di cui ci sarà l'indirizzo, ehm, sempre con qualche giorno di anticipo in modo da permettervi di guardare, leggere il testo prima, quindi non perdere la prima mezz'ora a leggere il testo, e magari anche provarci, provare a pensarci o provare a già a risolverlo a casa, sul vostro computer. Questa sarebbe la condizione ideale perché a quel punto in laboratorio effettivamente uno arriva già lì, non deve perdere mezz'ora, a accendere il computer, aprire il progetto, eccetera, eccetera, ma comincia già ad avere già delle domande, averci già pensato, aver già dei problemi da affrontare, Cercate di sfruttare il laboratorio, non tanto perché ci sono dei computer, perché il computer ce l'avete anche voi, quindi non sarebbe, diciamo così, qualificante il fatto di vado lì perché c'è il computer, ma vado lì perché ci sono delle persone con cui posso parlare sull'esercizio e possiamo guardarlo insieme, e posso risolvermi dei dubbi. Dei dubbi, ma anche delle capacità pratiche. Parliamo di programmi realistici che risolvono problemi realistici, e alcuni problemi realistici essere in grado di gestire un computer l'anno scorso sia in laboratorio sia all'esame abbiamo avuto delle esperienze anche molto sgradevoli no? di persone che poi abbiamo dovuto mandare via ma perché non erano in grado di prendere il progetto Eclipse caricarlo, eh, vedere di, dove erano gli errori correggere, così. Cioè, cose anche proprio di per carità mettiamoci il fattore ansia, no? un fattore preoccupazione, però una certa agilità con l'uso dello strumento ci deve essere. Non è che mi arrivi all'esame e mi dici ma dov'è qui, o no, cose di questo genere. Se quel PC l'hai usato tutto, tutto l'anno in laboratorio, anche cose devi, devi già sapere dove sono e dove prendere, come fare a importare un progetto e cose di questo genere. Sembra una banalità, voglio dire, che sono cose manuali, sono cose pratiche, ma appunto per quello bisogna saperle, diciamo così, scivolare via in modo che poi la concentrazione sia sul risolvere il problema algoritmico non sul trovare dove è la voce del menu quindi questa è una cosa che fa parte anche se vogliamo non chiamiamo degli ostacoli ma degli elementi di valutazione cioè se poi uno alla fine all'esame non se la sa cavare delle due ore di tempo ne perde un'ora per fare delle cose stupide e poi non riesce a risolvere l'esercizio quindi la componente pratica Parliamo dei PC del laboratorio, ma parlo anche dei PC di casa vostra. La componente pratica di riuscire a gestire un progetto, importare, compilare, eseguire, eccetera, è importante. Questo non è un corso che si studia sul libro. Non è un corso che si studia sugli appunti, sì anche, ma è un corso che soprattutto si studia al computer. Gli ingredienti principali. Buongiorno. Finisco solo la frase. Gli ingredienti, eh, gli ingredienti principali di questo corso per riuscire a superare l'esame come materiali di studio sono due, il cervello e il computer. Quindi ragionare sui problemi e risolverli direttamente alla macchina. Tutto il resto sono pagliativi Vi daranno una falsa sensazione di preparazione, ma se non provate a fare esercizi... Adesso, interrompiamo un attimo così. È parlare... che... allora allora iniziamo dal primo argomento vero che è quello della programmazione grafica io non so quest'anno perché non ho avuto occasione di chiederglielo eh, ricordo che l'anno scorso Lamberti nell'ultima settimana giù di lì aveva fatto qualche cosa sulla programmazione in swing se non sbaglio grafico in Java. Noi non usiamo quel framework o quelle librerie, ma ne usiamo un altro successivo che si chiama JavaFX. Scritto JavaFX è pronunciato con FX come FX, come effetti speciali. FX. Eh, iniziamo oggi a conoscere che cos'è questo. All'interno del mondo Java, diciamo così, la libreria grafica per creare applicazioni grafiche più diffusa, più nota e quella su cui ci sono più sviluppi, più librerie, più documentazione, tutto quello che volete, sono appunto le librerie swing, che sono lì da dieci anni, vengono aggiornate, ci sono tantissime appunto, aggiunte, plugin, eccetera, molto potente, ma anche molto complessa. Cioè, per fare qualcosa di semplice devi comunque incasinarti la vita parecchio. Soprattutto per quanto riguarda la sincronizzazione, i vari thread, perché sono visti in modo devono essere gestiti in modo esplicito dal, esplicito dal programmatore. E in più, lo swing è vero che ha tutti i look and feel modificabili, ma in un certo senso paga una certa anzianità di progettazione e quindi l'aspetto grafico tu ti fai un gran mazzo per costruire un'applicazione decente che funziona ma poi chi la vede dice ma che è un po' bruttina non sembra un programma vecchio di dieci anni fa no, è un programma di oggi ma è fatto con un toolkit grafico che è stato concepito dieci anni fa ci sono delle alternative ad esempio l'Eclipse che conoscete bene è stato costruito non con Swing ma con una libreria grafica alternativa che ci sono sviluppati con dell'IBM quando hanno fatto Eclipse che si chiama SWT che è è anche disponibile se volete fare le applicazioni grafiche vostre, ma comunque è sempre abbastanza complicato. In un mondo parallelo a questo, quindi, noi stiamo parlando del mondo Java, in un mondo parallelo a Java, in cui Java non c'entrava, si sono sviluppate invece le tecnologie web, HTML, siti web e cose del genere, ciò che farete nella metà del corso di Dio che, essendo, essendo sviluppate più di recente, avendo avuto diciamo, un impulso molto forte, permettono molto più facilmente di creare dei siti web, non delle applicazioni Java ovviamente, ma eh, in un modo più facile e con un aspetto grafico anche più gradevole. È più facile farle venire bene, decentemente. Perché si sono sviluppate tutta una serie di... Tecnologie di sviluppo in più, di stile all'HTML all e anche di metodi di progettazione, tutta la gestione ad eventi, tutta l'albero degli oggetti, eccetera, che si sviluppano in HTML sono difficili da capire all'inizio, ma poi portano a una buona produttività di lavoro. Allora, che cosa ha fa fatto a un certo punto la Sun Microsystems, che è poi è diventata Oracle? poi è stata acquisita da WordPress, ha pensato, diciamo, proviamo a riprogettare l'interfaccia grafica di Java copiando ciò che di buono c'era nei concetti che hanno guidato lo sviluppo dell'applicazione web. È uscita fuori con una cosa che si chiamava JavaFX versione 1, che dopo due anni ha buttato via. E qui noi ce la dimentichiamo. Se trovate dei siti, dei tutorial, dei libri o cose di questo genere che parlano di JavaFX versione 1, ignorateli. JavaFX versione 2, che, che è quella che usiamo noi, è una cosa completamente diversa. Non c'entra niente. Per chiarezza gli è andato lo stesso nome. Ma non c'entra niente. Okay? Allora, dimentichiamo JavaFX 1. È stato un tentativo che è fallito, non andava bene per una serie di motivi che non ci interessa approfondire, tanto della cosa non ne parliamo, facciamo finta che non esista, ma poi è stata riprogettata una seconda volta una libreria grafica per Java, JavaFX 2. La prossima versione, se non sbaglio, si chiamerà JavaFX 8, perché esce con la JDK 8, e allora hanno ordinato le versioni per far vedere come è integrato. JavaFX è una serie di librerie scritte in Java, completamente in Java, mentre mentre in JavaFX 1 richiede un linguaggio speciale, in cui esiste la possibilità di disegnare l'interfaccia grafica attraverso semplicemente un file di testo, un file XML eh, che dichiara la posizione dei vari elementi. Quindi è molto più facile disegnare usare dei tool grafici per posizionare l'interfaccia che non scrivere 40 righe di codice Java che posizionano i bottoni, danno i colori, danno il, il testo eccetera. E in più a questo, diciamo così, file XML che contiene l'interfaccia è facile cambiare gli stile grafico, l'impostazione grafica, quindi i colori, le dimensioni, gli sfondi, i bordini, tutti quegli aspetti estetici, grafici, attraverso lo stesso linguaggio che si chiama CSS e che non vi insegno io, ma vi insegnerà l'ioi, a un certo punto nel corso, lo stesso linguaggio CSS che viene usato per definire gli stili dei siti web. Quindi hanno riusato l'XML copiando ciò che fa l'HTML per definire le pagine web e hanno usato pari pari i CSS come meccanismo di grafica di impostazione della grafica e in più è stata semplificata notevolmente rispetto allo Swing tutta la gestione degli eventi e delle concatenazioni dei trasporti dei valori ciò che dice Oracle dice che prima o poi Swing verrà deprecato a favore di JavaFX 2 oppure 8 cioè prima o poi Oracle dice dice però non l'ho ancora fatto perché c'è molto, c'è così tanto materiale su Swing che non è facile dire da domani non si usa più. Però il loro piano a lungo termine è quello di spostarsi, di investire in JavaFX e poco per volta lasciare morire o invecchiare tutto il mondo Swing. Ovviamente che per far questo devono convincere tutti gli sviluppatori di librerie, di add-on, di sistemi a portare il loro lavoro su, su JavaFX la cosa sta succedendo anche se molto lentamente. Non c'è nulla da installare per usare JavaFX, basta avere una macchina virtuale Java dalla versione 7 in avanti. L'ultima l'ho installata stamattina, è la versione 7.51, 7.51. Ma da qualunque macchina virtuale Java della versione 7 contiene già il libretto che vi serve. La versione 8 di Java, che però non è ancora uscita ufficialmente, ci sono solo dei preview disponibili. Eh, conterrà parecchi miglioramenti anche e soprattutto sulla parte JavaFX ma noi non la usiamo okay? quindi in questo corso usiamo solo la JDK7 magari l'anno prossimo useremo la 8 ma adesso non essendo ancora uscita potendo avere ancora dei problemi non andiamo a metterci ah, in, uh, in, uh, andiamo a cercare in mezzo ai rovi di passare senza puntersi non andiamo nei, nei luoghi pericolosi eh, per poter lavorare servono questi due strumenti e adesso vi facciamo vedere anche come allora, come, come ragioniamo? Allora, queste cose qua adesso vi faccio un breve flash sui concetti principali, poi dopo l'intervallo li riprendiamo meglio anche col codice. Okay? Allora, cos'è un'interfaccia grafica secondo JavaFX? L'interfaccia grafica è fatta di tre componenti principali. Lo stage, la scena e i nodi. Lo stage eh, riprende un po' il linguaggio teatrale, no? Lo stage è il palcoscenico. Dove si svolge la scena? Dove si svolgono le scene. Nel caso grafico nostro, lo stage è la finestra dentro cui gira l'applicazione la finestra di Windows, la finestra di MacOS, con i suoi bordini, con i suoi bottoncini apri, chiudi, eccetera, con il modo per ridimensionarla, il bordo, eccetera. Quella è la finestra, lo stage. Lo stage è gestito normalmente dal sistema operativo. È il sistema operativo che ti dà la finestra. Dentro la finestra c'è un'area di contenuto. Quella è la scena che in quel momento è visualizzata in quello stage. Quindi, è uno stage è una finestra che contiene una scena. Questa stessa finestra un domani potrebbe contenere una scena diversa. Mi scherzo su un bottone e vedo una pagina diversa, diremo in ambito web, cambio la scena all'interno dello stesso stage. Se non devo cambiare videata avrò sempre solo uno stage. Una scena, scusate, se non cambio l'ideata, cioè, eh, avrò sempre la stessa scena normalmente lo stage è uno solo per tutta l'applicazione è la finestra nella quale l'applicazione vive è possibile creare degli stage aggiuntivi se la nostra applicazione crea delle altre finestre la finestra di conferma, di pop-up, eccetera allora crea degli stage ma è un caso abbastanza limite anche perché è brutto da vedersi quindi di solito ho uno stage unico all'interno del quale ci può esserci una scena per volta ma possono esserci in tempi diversi scene diverse c'è il contenuto, ciò che va in onda in quel momento su quel palco e cos'è il contenuto di una scena? Il contenuto di una scena è una serie di nodi nodo è l'elemento grafico contenuto all'interno della scena nodi che hanno una struttura annidata una dentro l'altra quindi ho dei nodi che qui sono chiamati nodi foglia, nodi terminali, nodi ultimi, che sono i controlli veri e propri, cioè il bottone, l'icona, il testo, la casella di testo, il menu, quelli sono dei nodi terminali, sono degli elementi grafici messi nella pagina. Poi però questi nodi sono contenuti, inscatolati, dentro tutta una serie di scatole annidate, che sono altri nodi con funzione di layout, di impaginazione. Se io voglio tre bottoni, li voglio tutti uno, tre, uno sotto l'altro, metterò i tre nodi bottone all'interno di un nodo che si chiama V-box, scatola verticale, vertical box. Se invece i tre nodi li voglio uno a fianco dell'altro, metterò tre nodi di tipo bottone all'interno di un nodo contenitore che si chiama H-box, cioè scatola orizzontale. Quindi questi nodi servono per decidere che cosa c'è nella pagina, quali elementi grafici ci sono, e come questi elementi vengono disegnati? Come vengono impaginati? L'impaginazione avviene attraverso una serie di scatolamenti successivi, di operatori di layout successivi. E quali sono questi nodi? Beh, i nodi terminali prendono anche il nome di controlli, control, e contengono beh, gli elementi che siamo abituati a vedere nell'interfaccia grafica. Quindi la casella di spunta, il bottone di selezione, i bottoni singoli, i menu a tendina, le caselle di testo in cui posso scrivere, le riga di testo, titoli, etichette, icone, barra di progresso, linguette, tab, tabelle, menu e cose di questo genere. Tutte le cose che siamo abituati a vedere nei programmi sono nodi. E poi questi nodi possono essere, come dicevo, impaginati annidandoli attraverso una serie di nodi intermedi, si chiamano pannelli di contenitori, pane è il nome, pannello è il nome che gli dà. Tutti questi nomi, stage, uh, scena, nodo, eccetera, sono nomi di classi Java. Eh? stiamo usando questi nomi perché poi in realtà è la classe che dobbiamo creare si chiama così. quindi i pane i pannelli sono nodi contenitori che contengono controlli quindi nodi foglia oppure contengono a loro volta altri contenitori quindi un, contenitore, un, contenitore, un contenitore che ne può contenere un altro eccetera e a un certo punto se voglio vedere qualcosa e non avere una pagina bianca devo avere dei controlli veri e propri che sono il vero contenuto della pagina e questi sono tutti i meccanismi i contenimento che sono definiti in Java stessa poi li vediamo meglio. Ho il classico contenitore a 5 aree, dove c'è il centro, l'alto, sinistra, a basso a destra, alto, basso, a sinistra, a destra e il centro. o la sequenza lineare allineata in verticale e allineata in orizzontale. Eh, o la sequenza, il flow pane in cui metto una serie di elementi in riga, poi quando ho finito la riga vado a capo continuo. Il grid pane, una griglia righe e colonne per fare delle tabelle e così via, lo vediamo poi più avanti ma ne useremo solo pochi perché non avremo bisogno di fare layout particolarmente complessi. quindi nell'immaginare una scena noi dobbiamo prendere, immaginarci la finestra e dire ok, questa finestra come è organizzata dal punto di vista del, dell'inscatolamento degli elementi e quali elementi devo mettere poi per fortuna JavaFX essendo una libreria abbastanza moderna ha anche dei nodi più evoluti. Tipo con un nodo solo tu riesci a fare un grafico, un grafico a torta, un grafico... Questo ci è utile per mostrare anche dei dati non in forma numerica, ma anche in forma visuale. E questo è un argomento che l'anno scorso non sono riuscito a toccare, abbiamo avuto il tempo di approfondire, ma quest'anno speriamo di riuscire a farlo, perché effettivamente è utile. Sempre dal punto di vista del real world software, quando faccio vedere un'applicazione che alla fine non un'uscita sta anche grafica, è sempre magari calcola i risultati sbagliati ma piace a tutti eh, noi cerchiamo di fare in modo che calcoli anche il risultato giusto e in più abbia anche un aspetto gradevole in JavaFX è veramente molto semplice perché ciascuno di questi è veramente un nodo cioè, mettere un bottone o mettere un grafico a dare sovrapposti di questo genere costa la stessa fatica se ho i dati i nodi sono tanti io qua ho provato non sono tutti, ho provato a indicare quelli più importanti eh, ovviamente qua non si riesce a leggere no? questa figura non si riesce a leggere è troppo piccola ma appunto già ho, ho, ho sfoltito come faccio a orientarmi nei nodi? beh ci sono due modi un modo è quello di andare a vedere la documentazione ah, sulla slide c'era un link online javafx-2-api-index barra barra e la documentazione di tutte le classi javafx lo conosceremo meglio quali sono le classi di package, però se andiamo a vedere eh, c'è una classe node c'è una classe astratta e un nodo può essere eh, tipicamente media view. media view serve per in fatto, inserire dei video all'interno dell'applicazione. Image view serve per inserire delle immagini, Canvas non lo usiamo, serve per grafica diretta come quella dei videogiochi, shape per inserire una forma e tutti gli altri nodi diventano parent. Sono sottoclassi di parent che e una sottoclasse di nodo. I parent possono, sono divisi essenzialmente in controlli e i controlli sono quelli che abbiamo visto. Questo è il nome delle classi che usiamo. Ad esempio c'è choice box, c'è un menu che ti permette di scegliere tra più voci, un'etichetta, una barra dei menu, eccetera, eccetera. Barra di scorrimento, cose di questo genere e questo è questo ramo qua Control. qui sotto c'è scritto controllo e questi qui sono tutti i controlli questo, questa grossa branca dell'albero dei nodi queste sono tutte classi e sottoclassi poi ci sono dei nodi che sono regioni all'interno di regione qui c'è scritto region, c'è pane, pannello. All'interno del pannello ci sono tutte le modalità di layout che vi ho fatto vedere prima. Adesso sembra arabo, ma ci orienteremo abbastanza facilmente. Sono organizzate in modo abbastanza sensato queste classi, quindi riusciremo a riconoscere facilmente. Questo non è un insieme chiuso di elementi, ma esistono dei progetti, come ad esempio questo, che si chiama JF Extras, che aggiungono dei tipi di nodi, per cui se volete fare qualcosa di più scenografico potete aggiungere questa libreria che vi dà la possibilità, con la stessa fatica di mettere un bottone, anche di mettere che sono, un orologio, un indicatore di questo genere, eh, gli strumenti per fare cruscotti e cose di questo genere. No? Quindi è abbastanza estendibile la cosa. Eh, per quanto riguarda i controlli di base, Esiste questa anche altra applicazione che si scarica insieme alla demo, alle demo, che si chiama JavaFX Ensemble, che contiene, ad esempio vuoi vedere i bottoni, contiene degli esempi sui bottoni, questo è un bottone normalissimo, ti fa vedere la demo, che il bottone si può premere, ti fa vedere il programmino corrispondente, che tra l'altro, vedete solamente così, non è molto lungo, c'è tutto, il sorgente è corrispondente a questo programma, quindi programmi minimali di esempio e la documentazione utilizzata, la documentazione delle classi utilizzate. Quindi, questo strumento qua è una via di mezzo tra una demo, un contenitore di esempi e dei link alla documentazione, documentazione che è poi è anche accessibile. Comunque, attraverso questo tab qua, documento, se io voglio andare a vedere button, c'è tutta la documentazione di button e tutti gli esempi che usano quella classe lì. Quindi richiederà un attimo di tempo per entrare, diciamo così, in confidenza con l'ambiente, ma alla fine ci si orienta abbastanza facilmente, anche perché quegli elementi che usiamo e riusiamo sono sempre gli stessi 4 o 5. Come è fatto un programma che usa JavaFX? ma in modo relativamente semplice il mio programma deve avere una classe principale che contiene il main che sia una sottoclasse di application quindi la libreria JavaFX definisce una classe madre che si chiama application le applicazioni grafiche fatte in JavaFX devono tutte estendere application devono essere tutte sottoclassi di application come e poi application che è la superclasse, definisce un metodo che si chiama launch lancia questo metodo launch deve essere chiamato dal mio main quindi io avrò un mio main che devo avere in qualunque programma java che non fa altro che chiamare il metodo launch della classe madre che è application questo metodo launch cosa fa? inizializza l'ambiente grafico Crea uno stage, cioè crea una finestra nuova e poi passa il controllo a un metodo che si chiama start della mia applicazione. Quindi in realtà tutta la mia applicazione sta dentro il metodo start che non chiamo io ma mi chiama, la classe madre mi chiama launch dopo che avrà fatto il lavoro che deve fare di inizializzazione, di apertura della finestra e come vedete che il metodo start riceve già come parametro uno stage perché la finestra l'ha già creata lui allora nel mio metodo start c'è cioè il mio programma che riceve in dono una finestra dicendo fanne cosa vuoi mettiti dentro ciò che vuoi allora che cos'è che devo mettere dentro uno stage? una scena per poter vedere qualcosa devo metterci una scena allora Devo creare un nuovo oggetto di tipo scena, new scene, lasciamo perdere i dettagli, poi ci veniamo dopo l'intervallo. Creo una nuova scena e dico lo stage alla finestra di visualizzare, set scene, questa scena che ho appena creato. Quindi sono due oggetti diversi, lo stage e la scena lo stage me lo crea l'applicazione l'oggetto application la scena me la creo io e poi devo dire lo stage, stage mostra questa scena poi stage.show rende visibile la finestra perché normalmente l'operazione di montaggio dell'interfaccia grafica si fa quando la finestra non è visibile in modo da evitare che l'utente veda gli oggetti che vengono aggiunti e compaiono proprio per poi alla fine dico, guarda che la finestra fa però il concetto base è l'applicazione parte dal main, il main chiama launch, launch inizializza tutto e crea uno stage. Poi chiama start, start crea una scena e aggancia questa scena allo stage. Questi sono i passi. In questo caso, cosa ho creato? Una finestra vuota. Perché lo stage non contiene niente, c'è è grosso 500x500 500 pixel ma non contiene nessun elemento nessun controllo per fare in modo che la scena contenga qualcosa ad esempio un rettangolo colorato devo aggiungere dei nodi alla scena quindi mi creo un nodo Rectangle è un sotto, una sottoclasse di Shape, che è una sottoclasse di Node. Creo un nuovo nodo, lo inizializzo di tutte le proprietà che deve avere e dopodiché lo aggiungo ai figli della scena. Ogni scena parte sempre da un nodo radice, che è il nodo principale, un albero di nodi. Quando creo una scena, definisco un nodo di partenza che deve essere per forza un contenitore di altri nodi all'interno dei quali lui avrà dei figli. Questo nodo e questi figli sono i vari altri nodi, sottonodi che vengono messi in identità. Quindi, dopo aver inizializzato la scena, e la scena già, già prima era creata con un nodo radice che era un oggetto di tipo group, noi non usiamo quasi mai, usiamo quasi sempre dei pane, ma questo è un dettaglio in questa fase. Creo una scena con un nodo radice e poi appendo a questo nodo radice quindi vanno a finire dentro la scena degli altri nodi uno, due, tre, dieci poi questa scena che ho creato con appesi questi nodi la metto, l'aggancio la allo stage e mostro lo stage qui poi c'è chiusa graffa nel senso che questo metodo finisce, termina qui. Ma non vuol dire che il programma ferma. Vuol dire che la fase di costruzione dell'interfaccia è finita e da questo momento in avanti il programma andrà avanti secondo gli elementi che ci sono. Impariamo poi a farlo. Il programma sta lì fermo, con la finestra bella aperta, io la posso guardare, ma poi magari la posso anche toccare. Allora, se clicco su alcuni elementi, questi generano degli eventi che fanno sì che il programma risponda. Ma il programma nel, nel main, nel thread principale, non ha più niente da fare dopo che ha creato l'interfaccia. Da quel momento in avanti il programma lavora in modo reattivo, cioè reagisce alle azioni dell'utente. Il main non ha più niente da fare. E quindi lascia il controllo a quello che è il look principale dell'applicazione grafica, che è gestito dalla classe sopra ricordiamoci che questo non è il metodo main, è il metodo start che è chiamato l'application quindi application, dopo aver chiamato start che inizializza tutto comincia a far interagire a permettere all'utente di interagire a fare interagire l'utente um, l'ultimo concetto noi possiamo creare queste scene quindi questi alberi di nodi lavorando in due modi un modo è usare perdon Usare il linguaggio Java che abbiamo appena visto. Creo il nodo, gli setto gli attributi, lo aggiungo come figlio della radice o di un nodo padre. L'altro modo alternativo è quello di non creare gli elementi grafici in Java, facendo eseguire lo metodo start delle istruzioni, ma creare un file di testo in formato XML, che si chiama FXML, questa variante dentro il quale descrivo come è fatta l'interfaccia. È un file di questo genere qua, dove c'è scritto c'è un HBox, quindi un pane di tipo scatola orizzontale, che contiene, che ha dei figli, che sono tre bottoni. Poi a fianco di questo HBox c'è un'immagine, c'è un, un ImageView, un contenitore di immagine che a sua volta contiene un'immagine con questo indirizzo, e così via. Quindi descrivo in modo dichiarativo come è fatta l'interfaccia. Chiaramente poi per ciascuno di questi elementi ho una serie di proprietà che dicono, beh, il bottone si chiama button1 e c'è scritto sopra new, text uguale new. L'altro bottone ci sarà scritto sopra save e lui si chiama button2. così. Che è tendenzialmente più comodo che non scrivere le istruzioni Java per creare questo new button, button.setid, button1, button.setonaction, eh, e così via, dare tutta una serie di istruzioni per creare questi oggetti e dargli queste proprietà ma c'è un modo ancora migliore che è quello di non mettersi a scrivere questo file ma usare un programma, un programma che si scarica anche lì dal sito di JavaFX della Oracle che si chiama Scene Builder, che è un editor grafico per creare questo file fxml quindi noi dobbiamo capire ovviamente quali sono le classi Java perché poi sono quelle che è canciata la documentazione ma non dovremo praticamente mai andarle a creare, se non puoi poi per aggiungerle o modificarle dinamicamente, ma questo lo facciamo più avanti. Ma le disegniamo direttamente, le aggiungiamo direttamente in questa interfaccia grafica, che tra un attimo iniziamo a usare. E quindi il nostro main si semplifica di molto perché il metodo start non ha più l'incombenza di andare a creare gli oggetti Java uno a uno e metterli nella scena. Ma dice, cara applicazione, prendi questo file fxml che ho editato con quel programma sim build grafico e caricalo. C'è una classe che si chiama fxml load che è in grado di caricare load in file fxml, capirlo e convertire diciamo, quel file xml in una serie di oggetti java e li costruisce e ti restituisce un nodo, radice, che è il nodo principale a cui è appesa tutta la scena. Questo nodo noi semplicemente creiamo una nuova scena, a partire da quel nodo e questa scena la appiccichiamo allo stage. Quindi tutto il lavoro di creazione dell'interfaccia grafica significa per noi andare a disegnare con il nostro scene Builder usando le regole di annidamento dei nodi, eccetera, ma in modo grafico, in modo interattivo, un file fxml. E poi nel programma main carico il file XML, fxml, che mi dà un albero di nodi, creo una scena che è associata a questo albero di nodi e aggancio lo stage con la scena fatto. Con sempre questo, vedete. Quello che cambia è solo il nome del file. E con questo abbiamo un programma già che mostra una finestra completa. Non ve lo faccio vedere adesso perché avete voglia di fare l'intervallo, ve lo faccio vedere tra eh, un quarto d'ora, 5 sì. meno un quarto.